Ciao e benvenuti in un nuovo video! Allora, oggi apriamo insieme il calendario dell'avvento di Sephora quello Luxury, non quello multibrand non quello delicato solo a Sephora, ma quello multibrand Allora, calendario che si presenta in questo modo con penso due file di caselline molto bella anche la confezione riutilizzabile vi dico subito il prezzo che l'ho segnato lì 149,90 Alcune volte è scontabile, ma non sempre. Unica cosa, questo calendario normalmente va via molto velocemente, va sold out. Quindi, se c'è uno sconto alla veloce, aspettate un attimino. Se però invece volete prenderlo a tutti i costi, prendetelo a prezzo pieno, perché rischiate di non trovarlo. Dunque, l'anno scorso questo calendario l'avevo preso io l'ho aperto quotidianamente su Instagram, perché mi seguite anche lì, vero? Ecco. E, mentre mi avevano mandato loro quello di loro classico, di Sephora. Mentre quest'anno, quando mi hanno detto che mi mandavano il calendario sempre quello classico dei loro prodotti, ho detto, li ho visti molto simili. Quindi ho chiesto se aggiungendo la differenza, avessi potuto scegliere questo. Quindi ho aggiunto solo la differenza tra uno e l'altro e mi hanno inviato questo. Anche perché credo che sia il più interessante da scoprire l'altro ci può stare anche da scoprire da soli mentre in una spesa così importante se vedere se vale la pena penso che sia meglio ora lo apriamo come sempre qui c'è il minutaggio perché se non volete lo spoiler ma solo le mie considerazioni se valono la pena le considerazioni principali senza nessun tipo di spoiler allora il minutaggio è questo e andateci subito per tutte le altre invece noi lo apriamo qui come sempre uh, vediamo se riusciamo a tenerlo così sembra di sì sembra di sì e iniziamo ad aprirlo e iniziamo con la casellina numero 1 sì, sono due file effettivamente casellina numero 1 il prodotto dentro ha un pochino di paglietta e partiamo benissimo con Mario Badescu Skincare questo è il faccia spray with aloe ehm, e acqua di cocco 59 ml eccolo qui, mi piace molto, inverno, estate, dopo la skin care, questo qui mi piace molto, non bagna, ma riidrata bene la pelle, mi piace, non so, vabbè, fatta mettiamola qua, due, ah ok, sono in ordine, quindi non ci sbagliamo, due, oh là là, partiamo subito bene, Uda Beauty, Lifeliner Quick Easy, eh, vabbè, per chi non conosce Uda Beauty, è Ovviamente un full size e questo è l'eyeliner. Faccio vedere nel caso non lo conosciate, però direi che è bello, molto bello, diventa opaco subito, molto bello, assolutamente. Quindi io direi che per adesso abbiamo due caselle che iniziamo già molto bene. Iniziamo anche ad appoggiarle, ed andiamo alla 3. Ecco ad andare veloce perché così non è un video eterno. Nella 3 abbiamo AB Augustinus Butter Face Oil, bit eh, olio viso da 10 ml. Ecco, questo non lo conoscevo. Apple On Cleanit per pelle secca. Ah, ok, si apre così. Poi c'è la pompetta che si schiaccia. Ed è proprio un olio, che mi è finito anche sui pantaloni, che è bello. È proprio un olio per la pelle secca. Io lo sto applicando anche sul sull'eyeliner di Uda e non si toglie. <ride> Ho sempre detto che quell'eyeliner era fantastico, ma adesso è davvero fantastico non ha profumo posso mm. tirare fuori una salviettina dopo 4 nella 4 e poi adesso tutto sacco, eh? devo dirlo subito 4 ok della unbottled unbottled senza bottiglia gel doccia senza bottiglia c'era scritto per il corpo bella molto profumata è una saponetta non so se tirarla fuori del tutto ok una saponetta solida ed eh, io non sono ancora passata completamente ai prodotti solidi anche perché soprattutto per quanto riguarda i capelli non mi ci trovo bene però questo gel doccia senza bottiglia che fa meraviglie io questo lo provo sicuramente, mi piace e credo che sia un full size, andiamo alla 5 ok Se sefora allora questo è un... Eh, Marvelous Mauve numero 13 è una tinta labbra eh, del marchio Sephora che effettivamente la tinta labbra di Sephora mi piacciono molto la mia unica domanda è ma c'era un calendario, c'è il calendario dedicato solo ai prodotti Sephora e perché ci sono anche qui? c'è il calendario dedicato? vabbè avrei magari scelto un'altra tinta labbra Kat fa delle tinte labbra ad esempio fantastiche Anzi, vabbè, comunque stia andiamo a vederci questo prodotto e ve lo faccio vedere perché tra l'altro questi mi piacciono tantissimo durano tanto e non seccano le labbra, solo non sull'olio magari eccolo qua, molto bello molto molto bello questo è uno dei nude che mi piace tantissimo è un full size bello, bellissimo, assolutamente niente da dire mi chiedo solo perché mh, questo calendario un, forse perché è uno dei prodotti più iconici del marchio non lo so, salviettina struccante ed è come sempre quella della Nivea che io mi trovo benissimo, per il swatch non costano tanto sono spesso in offerta ed è, struccano bene iniziamo a struccare Uda, anche se c'è sotto l'olio si fa fatica, eh, le linea di Uda non sbaglia mai e eh, per adesso sono molto molto molto soddisfatta di tutti i prodotti. Allora andiamo con la 6. Ho fatto un calendario a prova di me perché normalmente sbaglio le caselle. Piccino, ma ehi Charlotte Tilbury è eh. Push Up Lush ehm, Pill of Talk, quindi è il mascara, è un Travel Size formato vendita. Molto particolari le setole, mi sono macchiata, molto particolari, piatte e solo i lati, piccole, piccole, so... e più di così non mi riesco a avvicinare alla telecamera, non so se lo vedete, ok, particolare, mi piace, e ecco poi cavolo, Charlotte Tilbury, c'è mica, bruscolini, sette, Anche qui andiamo bene perché Maroccan Oil idrati in shampoo, un shampoo idratante da 70 ml, il marchio mi piace molto e il profumo anche. Vi posso dire che è un shampoo idratante per capelli normali e normalmente anche negli i profumi. Infatti, ma il loro profumo principale che mi piace è quello dell'olio per i capelli. Fantastico. Però ci sta, ci sta ed è accurato il prodotto. 8 un po' tiro giù il calendario abbiamo, ok, Too Faced ok, Maximum Plump effettivamente questo è il anno dei Plumper per le labbra, che io non amo ma questo non l'avevo provato e quindi perché no e questo qui è quello in travel size mini size, che se fora ha spesso in mini size di... non sa so di menta non sa di menta ma a cosa ha dura... risultato lunga durata questo lo voglio provare perché sono curiosa è carino che sia perlatino normalmente non mi piacciono perché sanno di menta che dà un po' fastidio anche sulle labbra lo sento sul naso e mi dà fastidio questo è un profumo dolce mm. forse stai a vedere che questa è la volta che mi ricredo sul Lip Lumber, ma non l'avevo mai provato quello 9 nella 9 c'è una cosa piccina ma potrebbe piacerci Tarte, e ci piace sì P br bronzer peach sunset ok, è fatto così con lo specchietto piccino. niente ah, è in crema non avevo letto che era in crema Vabbè, sì, ma che sema che sono ok bello, anche se in crema io non amo i prodotti in crema questo si stende e diventa impalpabile cioè, forse sarà il primo prodotto in crema che mi piace cream blush c'era scritto ma va bene forse sarà il primo prodotto in crema che mi piace, cioè, cioè, è asciugato si è asciugato si è asciugato, si è asciugato ok, mi piace, mi piace assai per il momento ok, andiamo alla alt cosa ho aperto? ho aperto la 9 perché qui c'è la 22? la 10 è dietro alla faccia dell'andare in ordine Per fortuna che me ne sono accorta se no, sbagliamo tutto 10, 10 Allora aspettate che devo ricomporre il calendario Un momento Ok, allora eccoci 10, per fortuna che me ne sono accorta se no, ci spoileravamo la 22 così Senza neanche sapere Certo che se l'aprivamo ogni giorno Ce ne saremmo accorti subito Quindi nessun problema Uh, Dermalogica, Daily Microsfogliate Ok ne ho sentito parlare ma non l'ho mai provato, dovrebbe essere una polvere speriamo che sia chiusa e sfogliante, vediamo. L'ho messa fin troppa. Ok. È una polvere super esfoliante per ehm, da usare tutti i giorni aspettate che la tolgo perché ne ho messa tantissimo ho fatto davvero un poccio ho fatto davvero un poccio credevo che avesse un ehm, un tappino più piccolo ma va bene, non c'è problema Dop si passa polvere dopo allora, ok è la polvere la sfogliante da applicare a, ehm, su pelle umida oppure da unire al gel detergente quindi è anche multiuso con scusate il eh, tipo di polvere ma non riesco a leggerlo dice solo cosa fa ok comunque è un 13 grammi altro prodotto che conoscevo ma non avevo mai provato a questo punto scusate ancora ok andiamo avanti con la 11 11 abbiamo Rare Beauty ci piace il mascara in travel size da 8 ml, bello. bello, molto bello. Sono anche curiosa di provarlo perché Rare Beauty è un marchio che non è mai scontabile online. Quindi, curiosa di provarlo. 12, uh, lo adoro. Allora, Christophe Robin questo marchio l'ho conosciuto grazie a Luffantastic. questa è la maschera rigenerante 40 ml che sta a prodotti per i capelli Provateli! sono la svolta costano costano ma sono la svolta mm, questa è la maschera rigenerante olio di fico a me questi prodotti piacciono tutti mm, detergono bene, non ne seccano i capelli, non li sporcano più velocemente, funzionano benissimo, basta poco prodotto, quindi anche eh, vi durano e poi sono super professionale cioè, Mi piace tantissimo. Proprio contenta, proprio proprio contenta. Come faccio ad arrivare alla 13? Smontando il calendario. Nella 13 abbiamo, non mi piace, The Ordinary, questo sarà il Caffeine Solution 5%, soluzione alla caffeina, però forse sì perché è un contorno occhi alla caffeina, potrebbe anche piacermi, al momento, eh, comunque un full size scusatemi, al momento non lo apro perché sono indecisa, sono indecisa se regalarlo o se provarlo. Sono indecisa, però un po' d'occhio la caffeina ci sta. 14. Adesso possiamo risistemarlo. Make up forever Hydra Booster, mm, il primer idratante 24 ore. Questo è un 30 ml, made in France, ovviamente. Vediamo. bello rosina non me la ricordavo rosina molto datate un po' troppo datate per i miei gusti anche perché ricordatevi che io ho la pelle è mista tendente al grasso però però ragazze make up for <ride> non bruscolini a questo punto oh, vabbè che era solo un primer prendiamolo dopo sabettina andiamo nella 15 per che sono curiosa la 15 o la milk milk fa prodotti make up in stick che non ne sono amante ma i suoi sono validi questi è lip chic lab allora fa un po di tutto è un questo qui adesso ve lo mostro fa labbra guance occhi fa è un multi è un stick multi multi uso Questo qui, il colore lo mettiamo qui: eccoci. È multiuso, cioè è davvero ha dato tutto. Soprattutto poi, è bello che abbia il tappino di protezione. Soprattutto um, ad esempio sulle labbra e eh, oppure sulle guance, per darne un colore di blush, si sfuma, si sfuma anche molto bene. Ed, eh, oppure anche come base per l'ombretto, in base come metto quando c'ho un rossetto un, un ombretto sotto mi piace, oppure per quegli ombretti che scopro essere ehm, molto pigmentati al punto di macchiare la palpebra con uno di questi sotto risolvo, il primer no perché con il primer, infatti ho una salviettina alcuni ombretti che macchiano la palpebra però con il primer mh, non, non va a proteggere dal colore spero di avere abbastanza di due salviettine perché ho solo queste due ma sì, siamo al 16 che, che prodotti volete che ci siano delle mega palette non lo so, non lo so Quale prodotto che ah, no, sì, no c'è un prodotto che ha macchiato. Ma sapete cos'è? Non è che ha macchiato. Secondo me il plumper. Guardate, è il plumper che ha gonfiato. <ride> Beh, E <hey>, funziona. <ride> non me l'aspettavo, normalmente sulle mani non gonfia così guarda che fosse troppo sagrestivo sulle labbra Usate, con proprio, usatene pochino per volta per provare andiamo avanti con Pai wow questo è il carbon star detossi, eh, detossinante olio notte detossinante per il viso è un 10 ml la confezione è questa e andiamo a vedere oddio, sembra nero è nero, è nero. È normale che sia nero. Vabbè, che poi stendendolo resta nero. È allora proviamo a massaggiarlo bene. Ok, no, massaggiandolo in nero non c'è più. Quindi, anche se è piccolino, un olio per il viso. Ma sapete che non è neanche... Una volta massaggiato, no. non è neanche unto. È super, super idratato. Ma neanche unto. È altro prodotto che ci piace molto. Andiamo al 17. Olaplex. Beh, Olaplex. E Olaplex numero 3. Air Perfector. Non mi ricordo mai i numeri. Proviamoli. Eh, Repara e protegge. 30 ml ma questo cos'è il numero 3 ehm, come si usa una volta a settimana super danneggiati due o tre volte a settimana cercare sui capelli asciutti lasciare in posa 10 minuti quindi ed è ok quindi è un pre è un pre prima dello shampoo lasciarli in posa 10 minuti e poi dopo il trattamento classico per i capelli asciutti 18 oh, qui c'è un po' di roba vediamo un po allora facciologi marchio che mi piace tantissimo per le maschere in tessuto e per le, le maschere per i piedi quelle sfogliate in questo caso abbiamo Restore Night gel quindi il patch per gli occhi da notte e il patch per occhi Giorno, che non ho mai provato e proverò e poi c'è un'altra cosa che è della Innisfree pore cleaning clay mask tutto in uno ok pour, eh, una maschera per i pori ok ci sarà una casella vuota ma lo scopriremo perché due marchi diversi ci sono rimasta comunque una maschera purificante per i pori alla gilla mi piace questo marchio e non mi ricordo se questo tipo di maschera l'ho provata ma la proveremo e se, se invece non ha una casella così sono proprio curioso cioè sono contenta 19 e eh, un oh, altro piatto di Sephora ma c'era il calendario dedicato se forà, perché li mettono anche qui ok, comunque questo è un full size 30 ml super serum Eclat ultra glove serum per il viso, con vitamina C e C e vitamina E a me la vitamina C piace molto devo dire, non so la vitamina e, ma soprattutto non so se è un serum o un olio e adesso lo proviamo. Scusate, che sta colando? È un olio, mm, no, non è un olio, è un siro che ci mette un pochino ad assorbire. Ok, la confezione è questa qui. Sono un attimo in tabella perché c'era un calendario dedicato proprio ai beauty di Sephora. Vabbè, 20... Aprire, però basta. Poi ti si farà eh. Renne, Ultra Comforting Rescue Mask, maschera ultra confortabile per pelle sensibile. Quello che non capisco è. Ah, ma maschera che si estrae a tappino? E dopo c'è il tappino per chiuderla. Proviamo anche questa, poi dopo. bella, mm, mi piace questa maschera mi piace, mi piace, mi piace allora, così togliamo tutto bella, mi piace, allora, anche perché è un periodo che le maschere ne faccio tante una, una volta quella purificante l'altra volta quella rassodante e le, la lisciante le, Insomma, tutte quelle date di tipo di pelle però ne faccio diverse e le, le mischio, piuttosto che farne tre ad esempio al giorno, una parte, quella purificante, quella rassodante ne faccio una al giorno 21 cosa abbiamo? ah ok, questo lo conosco e mi piace E se vi dico cos'è di The Benefit The Real Magnet Mascara questa mascara ha delle microfibre all'interno di magnete che con l'applicatore ecco, che ha dentro un cuore magnetico va a sollevarle e tenerla in posa mentre lo si applica e dopo restano lì allora è un mascara che mi piace ho già provato mi piace tanto eh, fa, faceva davvero il suo lavoro unica cosa teme l'acqua teme l'acqua l'umidità la nebbia tutte cose che teme molto però per il resto fa assolutamente il suo lavoro 22 salata nel pluribol uh, Rituals of cura la Rituals la candelina che sarà la classica eh, c'è scritto Rituals of Acura mm, sono profumatissime queste qui sono profumatissime e lasciano anche un sacco di profumo ecco fatto la rimettiamo dentro buone, buone, buone, buone, buone, poi piccoline, vanno bene su tutto, e puoi mettere anche sulla scrivania, ad esempio, mentre lavori, mi piacciono, mi piacciono molto, 23, a che minutaggio sono arrivato? Pensavo peggio, 23, cos'è? Uh -huh. Baby Retro Palette, quindi abbiamo una palettina piccina, piccina, piccina, che se non sbaglio c'era una palettina piccina piccina piccina anche l'anno scorso, Natasha Denona, esatto, adesso non mi ricordo se è la stessa, non me lo ricordo, però c'era una palettina piccina piccina piccina così di Natasha Denona anche l'anno scorso, però l'anno scorso era il 24, quindi ok, allora la palette è questa, i colori sono bellissimi, si adatta a tutti gli usi e soprattutto è piccolina portatile da borsetta assolutamente niente da dire sulla qualità c'era una tascia di nona che l'anno scorso avrei magari fatto qualcos'altro ma palette piccole che non siano di Sephora Too Faced o Urban Decay fanno le mini palette o se no Uda avrei sperato troppo in Uda eh, le, pal le palette di Uda bella, assolutamente bella oh, è caduta, mi ha la cartina qua. niente da dire, devo solo controllare se è la stessa dell'anno scorso o se un'altra, perché ce l'ho in borsetta, anche perché si adatta sempre a tutto questa l'appoggio molto delicatamente, anzi la rimetto anche nella sua confezione perché è vero che è ben imballata ma non si sa mai e andiamo con l'ultima leggera ciofeca, cioè delusione o super, o super eh, sorpresa decidetelo prima che apro deciso? apro non capisco apro eh. ok ah fame di Paco Rabanne mm, mm, mm, mm, mm. un profumo un profumo molto bello C è bello anche la collezione questo è un nomino con gli occhiali una donnina non lo so non la conosco come si apre ah speravo che si schiacciasse e invece devo aprirlo non, non è a spruzzo no devo aprirlo devo aprirlo ma siamo sicuri che non sia a spruzzo perché questo cosino qua che cos'è no è solo di bellezza ok sentiamo il profumo buono, non è proprio il mio tipo ma è buono e oltretutto questo omino qui o donnina o non lo so è una collezione assolutamente forse donnina perché mi sembra che abbia i tacchi così, stivate con i tacchi carino, anche perché sarà da donna per immagino si chiama fame sono un po' sema ogni oh, tanto ok, allora mi piace a questo punto però potevate mettere la palette in tasso nonno al 24 come l'anno scorso avrei preferito tra i due però sinceramente non c'è neanche una casella che mi abbia deluso quindi ci sta. è vero che il prezzo è abbastanza alto però ci sta quindi ora noi ci puliamo ben bene e poi dopo con il il calendario completamente vuoto, andiamo a dire le nostre considerazioni finali anche a chi dall'inizio è arrivata adesso e non vuole spoiler. Dunque, dunque, dunque, dunque, calendario, oltretutto diventa riutilizzabile, io quello l'anno scorso l'ho riutilizzato, molto Mi abbiamo detto il prezzo di 149,90, ok, considerazioni. Allora, se siete arrivati direttamente qui dal minutaggio perché non volevate gli spoiler, non ve ne faccio perché il calendario è completamente finito. La scatola la tengo perché è comodissima per tutti gli usi. Cosa dire di questo calendario? Bello, bello, bello, bello, bello, se forà non si smentisce mai. C'è davvero di tutto. Adesso ed è, non mi ricordo bene tutti i prodotti, però c'è beauty, e makeup, skincare, capelli, corpo tutto accessori non ce ne sono tutta roba molto apprezzata unica cosa che devo sottolineare e sottolineare no ci sono dei prodotti pochi del marchio sephora collection che mi chiedo perché perché c'è già un calendario dedicato a sephora collection quindi metteteli lì e qui mettete altro mia considerazione però sono pochi, sono pochi e poi comunque sono full size, quindi ci sta assolutamente il calendario che secondo me per il prezzo che ha è vero, è costoso, ma li vale tutti. Sempre, non, non sbaglia un colpo, piccolo così: se volete una sorpresa in più e magari non lo avete preso l'anno scorso, scambiate le caselle del 23 e del 24. Il 24 aprile il 23 e il 23 aprile il 24. Se non l'avete preso l'anno scorso, eh? perché così la sorpresa sarà ancora maggiore. <ride> così. E niente, anche la telecamera mi aveva abbandonato dicendomi la smetti di parlare, è ora di chiudere. Quindi a questo punto chiudo davvero il video. E fatemi sapere, voi che l'avete visto con me, Cosa ne pensate? Se quest'anno lo prenderete? È bruttino da vedere. Se a quest'anno lo prendete, cosa ne pensate? Se siete rimaste, secondo voi soddisfatte? E vi ho tenuto un po' di compagnia, avevi fatto vedere qualcosa di interessante e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!